Eh vediamo non ti piace non nascondere eh? ti vedo <ride> guarda che me l'hai chiesto tu eh, eh. un altro pezzo, lo vuoi? Mettiti seduto, bravissimo! Dammi la zampina, la zampina. Eh, come fai adesso? Eh, sono qua, eh, sdraiato? Va bene, va bene anche sdraiato, dai, tieni questo. Eh, buon pomeriggio a tutte ragazze. Allora, ieri ho esagerato, sono stata esagerato ciao ho pulito un bel po' ieri sera ero stanchissima dico la verità e oggi mi sono svegliata un po' più tardi mi sono fatta la doccia sono andata anche a fare qualche, qualche spesa ma niente di che e, e niente adesso voglio finire allora ieri sera ho finito di pulire anche um, i vetri anche in cucina mi sono rimasti questi vetri qua in bagno adesso pulisco quelli in bagno Prima vorrei fare però una lavatrice Altra, al proposito di, di, um, di detersivo, e, um, mi trovo bene alla fine con questo detersivo. Mi sono trovata bene, ecco um, come um, quando, quando ho lavato la roba. Um, la roba mi sembra uh, di avere un, uh, non so se qualcuno l'ha provato sembrava um, sembrava un odore tipo sapete in i detersivi nuncas eh, ecco sembrava eh, un pochettino di averlo quel, quel di lì di nuncas eh, dopo lavaggio giustamente niente ragazzi oggi quasi quasi voglio provare a pulire mm, i vetri con aceto così vediamo come si pulisce con aceto eh, l'ammonia che comunque è numero uno eh. però proviamo anche con l'aceto oggi eh, che ce l'ho mm, così facciamo anche una prova L'aceto, ecco. E poi stamattina mi sono svegliata, dovevo farmi una doccia. <ride> Sembra una casa abbandonata, senza senza le tende, veramente si sta malissimo. Anche se c'è della gente che vive anche senza tende, ecco. Eh, che hanno quelle case un po' più moderne, vetrate, senza tende. Qualcuno conosco che ce l'ha, però. Senza, cioè, vivi senza tende, ecco. Io non, non mi trovo a mio agio, almeno qua perché qua siamo ci sono le case qui davanti allora ti vedono cioè, giustamente forse vivi in un paesino dove c'è non so dove c'è il giardino grande e non ti vede nessuno allora ci sta ecco anche senza tende però mi dà quella un po' sensazione sempre anche, anche, se, anche se non c'è nessuno però qualcuno che ti guarda no? ecco e allora niente voglio mettere a posto tutte le tende Stiro le tende, alcuni tende tipo quelli di sale. Le ho messi quelli. In, le ho messi già in cucina. E le tende quasi sono son quasi tutte asciugate. Alcune tendine li cambio anche. E, e niente, ragazzi. Andiamo a pulire. Va. Ragazzi, dovevo comprato queste qua tanto tempo fa. E ancora. Mezzo pieno, però non riesco a farlo andare perché questo qua non va. Mi è costato anche parecchi soldi, ogni tanto spuzzo così, però non va. Comunque mi sa che sta dando di numeri, l'ho spento sta ancora andando in vapore Oggi trasgrediscono, ci metto morbidente. Direte, ma questa cosa è una pazza. Cioè, che ce l'ho? Proviamo a ma Non vedo l'ora di finirlo, più che altro. Eh, non so se sarò contenta di questo, però. Qualcuno mi ha chiesto la lavatrice se sì è molto rumorosa, sentite voi. Più che altro quando fa la centrifuga, al finale si sente molto di più adesso poi se finisce ve la faccio sentire. Comunque se la lavatrice è un po' rumorosa questa qua. Allora stavo dicendo oggi finiamo, oggi facciamo la prova visto che ne ho solo due finestre da pulire possiamo fare anche un'altra prova possiamo pulire anche con aceto questo qua l'avevo preso secondo me è Orospin questo qua Beh che dire ragazzi, anche l'aceto va bene, anche l'aceto non lascia Aloni, ecco, ma questo lo sapevamo già da prima no? Bene, ragazzi, i miei vetri sono fatti tutti. Adesso mi devo concentrare. Allora, intanto devo finire anche a pulire i termosifoni alcuni perché ieri non li, ho, non li ho puliti tipo qua in bagno, anche in cameretta stessa cosa, anche quelli non li ho puliti. E pulisco anche questo adesso. Dopo voglio appendere le tende. Adesso vado a scegliere le tende che, che voglio mettere. Poi mettiamo anche le tende L'acqua la monica è qua L Avete visto come ha l'acqua del nuovo. Mm? Sto scherzando. Allora praticamente ho lavato tutti i pavimenti. Ehm, in che modo li ho lavati immaginate voi, che modo li ho lavate, ci ho messo un po' però li ho lavati. A allora, modo, tirato su tutto e niente, chiuderei per oggi basta, non ve ho fatto vedere perché è una cosa un po' imbarazzante. e va bene. Chi mi segue da un po' forse lo sa so già. Come vedete ho camminato anche con le calze perché giustamente se no dopo è ancora bagnato qua un po' sì, sì ancora un po' bagnato vi lavate dappertutto. dappertutto, allora, qua è ancora bagnato sto facendo anche il ragù ragazzi bagnato anche qua anche qua ma ho lasciato ancora ancora l'ascia da stiro perché devo stirare anche tutta questa roba qua ma oggi non ci penso più scrivetemi nei commenti se lo sapete di con Nuova. come si chiama ecco Sto scherzando giustamente <ride> va bene ragazzi anche oggi direi che ho già dato e comunque ho pulito tutto quanto perché se viene freddo sono a posto perché in casa possiamo pulire anche così oggi ho approfittato anche di queste giornate qua che erano belle che non piove così ho lavato tutti i vetri tutte le tapparelle ecco perché se viene freddo non è una cosa bella pulire quando c'è freddo freddo va bene ragazze spero che il video vi è piaciuto chi non si è iscritto al canale iscrivetevi al canale e niente lasciatemi tantissimi like e ci vediamo presto ciao ciao a tutti